Di lì stanno esultando, tu ti sei segnato la tua condanna a morte, non lo sai. E io non faccio mai le introduzioni per gli ospiti perché faccio sempre casini, quindi lascio che le persone si descrivano con le parole che vogliono e se vuoi fare una rapida introduzione in modo che eh, chi non sa, eh, sa, io sì. ti ascolto. Allora, guarda, in realtà è, è velocissima. Innanzitutto sono Andrea Feliccioni, sono uno degli autori di Memento Mori, che è una saga di GDR che è arrivata a ben tre, più un piccolo volumino extra che è uscito di recente. E ho collaborato anche alla realizzazione di Seven Sinner per Mana Project. E niente, sono qui a parlare di giochi di ruolo, a parlare un po' di design, che è, una, è sempre stato una, un aspetto che mi ha intrigato sin da quando sono piccolo, che ho sempre avuto questa... Questa, questo fetish per il, la, la, la decostruzione di tutti i giochi, di tutti i videogiochi su cui mettevo le mani. E niente, e sono qui. Pronto. Guarda, Andrea, mentre stavi parlando, questo qui non c'entra niente con le domande che ti ho mandato, ma uh, mentre stavi parlando mi è venuto in mente un flash, tipo di un trauma infantile, in cui uh, io mi ritrovavo. Un sacco di ore uh, a costringere mia sorella a giocare dei giochi che inventavo io, tipo con le carte. Non so se te è mai successo, ma io ero piccolo piccolo, avrò avuto tipo otto anni. Mia sorella, cinque anni, costretta a giocare dei giochi di carte assurdi. Allora, la cosa pazzesca è che io lavoro. Ehm, eh, con mio fratello, da questo, nell'ambito dei giochi di ruolo da, da anni. E, e la cosa assurda è che noi da piccoli, eh, il primo gioco a cui ho giocato, e penso che all'epoca avevo 13 anni, 12 anni, e lui è più grande, quindi mi ha, mi, mi ha introdotto letteralmente a forza in questa, in questa trappola, e, è stato un gioco creato da lui. Quindi il, la, la cosa assurda è che io sono nato a livello ruolistico con l'idea che i giochi si potessero inventare e si potessero fare con con poco, con, con poche certo. idee, con, con poche cose e, e all'epoca noi abbiamo iniziato proprio così, abbiamo giocato a dei giochi di ruolo basandoci con i Lego per fare i combattimenti, eh, proprio nato così come letteralmente come, come gioco e poi la cosa si è, si è sviluppata negli anni ho capito, ho capito e, beh, allora a questo punto io volevo ho, ho, ho due liste, lo dico per il nostro pubblico ho due liste di domande, ho le domande quelle complicate e poi ho le domande quelle semplici um, vorrei complicare una delle domande semplici, perché una delle domande semplici è, i game designers giocano ai loro stessi giochi, oh, io vorrei rincarare la dose con e quando giocano ai loro stessi giochi il design finisce mai perché io, io, io non fa, cioè, io quando gioco ai miei giochi è costantemente un, un, polish, un polishment, cioè sempre, costantemente, cambia tutto. I miei giocatori dicono che le mie regole cambiano come le, scuole, le scale di Hogwarts. <ride> si, sono molto mobili, diciamo. Mm -mm -mm. E, allora, bella domanda. Innanzitutto sì, almeno nel mio caso è stato sì, ci abbiamo giocato parecchio per, con il momento Mori. Direi che a un certo punto, soprattutto in giochi dove la... Uh, l'esperienza è così focalizzata, e così proprio, um, se vogliamo, anche un po' chiusa per certi versi, um, arrivi a odiarli completamente, cioè um, a volte la sovraesposizione di, di, di, queste, di, di questi testing diventa un po' pesante. Mm -hmm. Però per quanto riguarda l'idea del polish è verissimo, e nel nostro caso uh, devo dire che la salvezza è stata, eh, sono le, le deadline, Um, le deadline sono la salvezza del design <ride> perché a un certo punto il gioco lo devi buttare fuori e quindi o viene fuori o viene perché, fuori esattamente. Più che altro il tempo che è trascorso dal momento in cui ci siamo accordati con Raven e il momento in cui dovevo uscire è il periodo in cui abbiamo potuto sparare le ultime cartucce e fare le ultime modifiche. E quindi niente. Quindi ti direi che è verissimo. E se tu non ti imponi delle deadline o non raggiungi un'esperienza un subottimale cioè quella dove riconosci i difetti ma i, i, i pregi diciamo così i punti di forza della tua esperienza ti permettono di relegarli in un secondo piano cioè tu sei consapevole di ciò che so potrebbe non funzionare di ciò che in fin dei conti mh, è perfettibile ma i punti di forza funzionano così bene che allora che È preferisci non toccare? Mm -hmm. Bisogna sì, avere sì. una certa lucidità per, per fare questa cosa, soprattutto se si scrivono, cioè su, soprattutto sulle cose che si scrivono. Sì, sì, sì, sì. capisco molto bene. <ride> e estremamente bene, proprio soffro. E. <ride> Eh, ehm, beh, sì, beh, sì. Allora, proprio parlando uh, di questa cosa, no? tu hai citato l'esperienza di gioco um, e del fatto che poi a un certo punto, a forza di fare test, ti ritrovi un po' ingabbiato in quello che però è una feature del gioco, ossia essere uh, passami il termine che so che a qualcuno farà storcere il naso prescritto in una certa maniera. Secondo te. Uh, beh io ho già dato la mia opinione dicendo che ovviamente è una feature anche se come si dice è anche un modo per uh, ingabbiarsi quanto è importante in una cultura del GDR che è dominata dai sistemi che vogliono essere usati no, per qualsiasi tipo di giocata uh, quanto è importante quel consiglio 6-8 sessioni che troviamo sul manuale di Memento Mori questa storia rende meglio in 6-8 sessioni che ha un inizio e una fine ti porta da qualche parte Certo, uh, e la risposta Guarda. a questa domanda ovviamente, scusami, come si integra nell'eterna lotta, le regole intese o le regole scritte eh, bella domanda quello che penso ti dirò è che quel consiglio uh, oddio, a volte perdo il fuoco sembra eh, quel consiglio, 6-8 sessioni forse è stato fin troppo mh, è una frase fin troppo edulcorata nel senso che Penso che eh, probabilmente doveva essere ancora più categorica, cioè eh, è importante secondo me anche nei giochi di ruolo, soprattutto negli ultimi anni, che ehm, certe eh, visioni, come dicevi tu, l'idea di voler utilizzare un sistema per, per qualsiasi cosa, un sistema per l'avventura che, che dure all'infinito, no? che qualsiasi sì. sistema possa fare questa cosa, secondo me è un luogo comune che deve essere in un qualche modo cambiato. Um, un gioco come Mori si pro propone un'esperienza che, um, che è diversa e che è un pochino rigida, se vuoi, un pochino, un pochino spigoloso, un po' ruvida, no? Mm -hmm. um, e, e quindi per noi è, era importantissimo. Uh, per l'anno in cui è uscito, probabilmente, uh, era un discorso anche un po' un po' strano questo delle 6-8 sessioni eh, di questi personaggi che in un qualche modo c'è cioè molto metanarrazione, meta tutte cose che per gli anni in cui è uscito non era facile da descrivere un gioco di ruolo oggi, ma io stesso ho una cultura molto più, più approfondita e, e come ti dicevo io lo, lo avrei scritto ancora più a caratteri cubitali quel, quel consiglio, avrei ancora più calcato la mano nel Spiegare qual è l'esperienza specifica che vogliamo raggiungere con il gioco mm -hmm. io. Ho fatto una discussione uh, fenomenale con due esponenti dell'OSR di un canale Telegram attivissimo. Um, in cui c'era anche uh, il nostro amico Villebo, Trovate il, la trascrizione di, di, questa, di questa intervista mm. uh, sul suo WordPress. Uh, dietro lo schermo e la trovate solo lì perché io non so usare i bot e quindi non sono riuscito a riprendere quella discussione che è stata fighissima. Sai, una di quelle discussioni in cui ti inizi e per due ore e mezza non finite mai di parlare e poi a un certo punto guardate il bot e il bot dopo 20 minuti ha detto ehi ho smesso di funzionare. Pu può sembrare che io stia ancora funzionando, <ride> ma non, non stia continuando. No, si stava discutendo del fatto che una delle regole ci sono. Diciamo, due grandi regole dell'OSR sono, uno, l'intercambiabilità dei sistemi, perché l'OSR crea i sistemi che necessita e distrugge i sistemi che non necessita, uh, per cui i giochi OSR sono molto spesso scarni, sono molto, molto spesso tabelle casuali appunto perché ti serve quello che ti serve. E, e dall'altro lato, l'approccio all'OSR è anche un approccio molto più uh, di tipo... Non giochi un personaggio, giochi un avatar. E giocando l'avatar, il gioco è molto più metatessuale. Perché oh, metagiocoso? Perché tu sei, tu sei al tavolo con le persone con cui stai condividendo i fini, e sai che per loro il personaggio è semplicemente lo strumento di gioco che ti deve portare da qualche parte. Ora, detto tutto ciò, a me pare che Memento Mori sia una strano, uno strano modo di, di intricare le due cose, perché tu giochi, tu devi giocare un personaggio per forza, perché la scheda è fatta in modo che tu stai giocando semplicemente i tratti caratteriali di un personaggio. Tu non puoi giocare qualcosa veramente eh, cioè tu devi giocare qualcosa in un certo senso fuori da te, anche perché poi la corruzione ha a che fare con quei tratti, quindi l'intero game design della corruzione ha a che fare con quei tratti di un personaggio fuori da te, però in qualche modo hai comunque quei tratti dell'OSR che ti permettono quella specie di fluidità di cui, di cui mi è stato parlato. Tu cosa ne pensi? Voi, allora, intanto c'era qualcosa del, del genere nelle vostre menti o io sto tipo impazzendo? Allora, no, stai ufficialmente <ride> impazzendo, però ah, <ride> però è un discorso molto interessante. No, Quello dell'OSR è verissimo, cioè paradossalmente l'esperienza OSR Dungeon Crawler è un'esperienza dove... Tu, giocatore, sei molto più dentro al dungeon di quanto non avvenga eh, in, in altri giochi, cosiddetti narrativi, che tra l'altro è una definizione che a me non piace particolarmente tanto. Eh, siamo in due. Perfetto. E tu sei tu, giocatore, dentro al dungeon, in cui tu devi interrogare il master, devi chiedere quante porte ci sono, eh, quante... c'è la luce, c'è... posso intravedere un nemico? Cioè l'idea che tu proprio devi capire esattamente com'è la situazione e il tuo ingegno non è più l'ingegno del personaggio che gli consente di prendere decisioni giuste in, in, in un'economia di dungeon crawling o di osr mm -hmm. e memento mori forse tu fai riferimento soprattutto al fatto che la corruzione poi alla fine rimanda a delle scelte morali che tornano a te come giocatore mm -hmm. cioè mm -hmm. è, è questa la, la commissione allora, non avevamo fatto ragionamenti di questo tipo e l'argomento delle scelte morali è un argomento che a noi ehm, interessa, interessa molto, la scelta in generale nel gioco di ruolo ciò che lo rende interessante, che rende questa, questa esperienza così, così figa. Diciamo che questa fusione è nata un pochino per caso, nel senso che avevamo già immaginato, le nostre fonti di ispirazione erano già giochi Uh, cosiddetti uh, che possono essere definiti neotrad um, mm. quindi un'impostazione tradizionale di gioco con il master che prepara l'avventura e i personaggi come dicevi tu con delle caratteristiche più o meno che danno più o meno un flavor di di, di, di crunch diciamo così mm -hmm. e, e però questa cosa delle scelte morali che è difficile capire quando le fa il personaggio e quando le fa il giocatore mm -hmm questa è una cosa che è probabilmente un'intuizione che, che, che ci è venuta durante le fasi del, di design e che ehm, abbiamo trovato sin da subito interessante che spostare quindi lo sviluppo del personaggio sulle scelte morali e non più sulle, ehm, sulle mere statistiche o eh, su altre cose eh, però sì, è una cosa che è nata anche un po' casualmente ragionando proprio su, sul, sul core del, del, del gioco io come adesso faccio un... mamma mia adesso faccio un giro lunghissimo ma proprio no, cioè... like. Ti allora e soprattutto vabbè, sto rompendo tutte le regole dei talk di qualsiasi, di qualsiasi cosa io <ride> ho l'impressione netta che uh, gran parte dei giocatori di ruolo si approcciano al gioco di ruolo come gli italiani si approcciavano alla politica nel secondo dopoguerra in, mo in, in un modo così diretto e in un contesto così ingombrante che per molti distinguere la democrazia cristiana dallo Stato era impossibile quando dicevi uno dicevi l'altro e quando dicevi l'altro dicevi l'uno ora io penso che eh, per gran parte delle persone si ha lo stesso problema con Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons è un modo per dire il gioco di ruolo e allora quando tu devi spiegare che cos'è il gioco di ruolo dici hai presente Dungeons and Dragons? E qualcuno ti dice, sì, non ce l'ha presente, e comunque il discorso non va avanti. Ma in ogni caso, tu gli stai dando un tipo specifico di gioco di ruolo. Noi, um, nel gruppo CDR, diciamo solitamente uh, che il gioco di ruolo è come la vita vera, ma ti scegli tu i drammi. E, um, fare delle scelte, Colville dice che è fare delle scelte, e viverne le drammatiche conseguenze non c'è gioco di ruolo se non fai le scelte e poi non vivi le drammatiche conseguenze che ci, che ci sono sempre per forza costantemente, come nella vita vera il, il fatto che noi diciamo che ti scegli i tuoi drammi affonda per forza le mani nel metagioco perché se no noi non siamo, siamo d'accordo su qualcosa che stiamo giocando e uh, e molto spesso il, il, il sovrapporre il gioco di ruolo a Dungeons and Dragons, e, o meglio alla cultura di Dungeons and Dragons, no? a tutti quei sentiti dire, uh, non si divide mai il gruppo, e, mh, oppure il Tarrask, il Master Infame, cose così. Uh, il sovrapporre queste due cose non ti permette di liberarti dopo e capire che... La meta-narrazione è comunque parte della, della, della narrazione che stai facendo. E che è importante sapere da prima dove stai andando, in modo che poi puoi costruire insieme a un altro o altri il ponte no, che unisce quei due, quei due punti. A me sembra che a Memento Mori questa cosa eh, aiuti molto a farla, anche nel, nell'impianto. E, e quindi sì, secondo me secondo me una di, delle cose di questo rinascimento no, dell'old school è un po' questa cosa qua perché affondare le mani nel metagioco senza sentirsi sporchi e senza sentirsi che ti stai togliendo l'esperienza, anche perché l'esperienza non, non è necessariamente essere sorpreso dal punto di svolta nella storia che è l'esperienza cinematografica o narrativa di un libro tu leggi un libro e fai quando c'è qualcosa che non, ti, non avresti mai potuto pensare oppure avevi tutte le posizioni per pensarlo ma non lo hai pensato uh, il gioco non è quello il gioco è che tu a un certo punto fai una scelta e tutti siete consapevoli che quella scelta porterà delle, delle, delle conseguenze e tutti sono consapevoli di quali sono quelle conseguenze le persone ti guardano tu ci pensi e fai no, la faccio lo stesso questa scelta <ride> quello è il secondo me, no? Uh, momento. esatto è il momento Quello è il, è il momento del gioco di ruolo quando Damiano per la prima volta mi ha, mi ha regalato il momento Mori noi ci siamo intrippati, me l'ha regalato dicendomi guarda io te lo regalo però non so se te lo volevo regalare perché me lo volevo tenere e... <ride> <ride> e era, e era, era è almeno il... stato sincero dai <ride> sì sì sì, era il mio compleanno quindi benissimo <ride> e... ci siamo intrippati a pensare questa campagna in cui tutti ci sono tre fratelli, cavalieri che vanno in terra santa uh, per cercare di vogliono arrivare a Gerusalemme in modo da, da poter pregare no? in loco e fare in modo che la loro madre morta suicida ascenda uh, al paradiso invece che all'inferno sì, e uh. poi a un certo punto uno di loro decide di corrompere il nome e si dimentica di essere fratello con gli altri due aiuto capisci? Cambio. però noi lo sappiamo dall'inizio e poi il discorso è chi lo farà per prima, e mm. perché lo farà, e come giocheranno gli altri. E il fatto che noi ci siamo abbiamo avuto questo teaser, no? Per tutta questa cosa. Uh, è parte integrante dell'esperienza di gioco, secondo me, certo. E... Sto, sto, sto, io sono partito, sto parlando. Io. No, no, e... no, ma allora hai che hai. Dunque, nel, nella, tuo, nella tua introduzione su DD, Stavi dicendo una cosa che poi sei, sei arrivato a una conclusione che, che era la stessa cosa che volevo dire io. Mm -hmm. E cioè che D&D ehm, riveste un ruolo fondamentale per quel che riguarda, secondo me, la... è veramente la riete che sta eh, diffondendo questo medium e che lo sta facendo conoscere alle masse. Eh, alla fine in Stranger Things i ragazzini giocano a D&D. È il, il dado da 20 è un simbolo che eh, sta è, è riconoscibile cioè il marchio dnd è fondamentale a tutto il, il movimento a tutto questo, questo questo settore e questo medium secondo me il vero ostacolo che secondo me si ricollega tantissimo al dal discorso as intended e has written cioè è la cultura di dnd che è quella che ha creato veramente una struttura um, tribale di um, eh, diffusione del gioco cioè io imparo a giocare non tanto leggendo il manuale parlo della, tra l'altro della mia esperienza credo che negli ultimi anni questa cosa stia cambiando però eh, la maggior parte dei casi io ho imparato perché c'è stato un master che ha spiegato a me come si faceva e io ho imparato il suo modo di giocare senza rapportarmi al libro o, o al manuale Tutta questa struttura, come dicevi tu, di eh, eh, luoghi comuni, eh, ad, strane abitudini, è quella, secondo me, eh, ciò, che va in un qualche modo, eh, ciò che va in un qualche modo scardinato. Eh, Quell'ambiguità che va eh, eliminata e bisogna, secondo me, tornare a un approccio proprio più, eh, più ludico e, e diretto. Eh, I manuali stessi dovrebbero essere approcciati in modo assolutamente un pochino più, eh, come posso dire, ed è compito anche dei designer, questo, cioè eh, evitare questi, questi equivoci e, e, e recidere col passato no, di tutte queste, di queste abitudini. Anche, mi permette di dire anche nel modo in cui sono scritti i manuali. Assolutamente. E assolut diventano sempre meno manuali, perché un manuale è una cosa che letteralmente tu lo prendi quando ti serve e lo puoi aprire e trovare esattamente quello che ti serve. Assolutamente. E Memento Mori in questo, eh, mi, mi autocritico senza problemi, è anche un po' figlio dei suoi tempi, nel senso che quando è uscito nel 2017... Ehm eravamo in una strana fase di transizione, soprattutto in Italia, eh, in cui il pensiero stava cambiando, eh, ma comunque avevamo un bel carico da 90 su, su come erano fatti i manuali, cioè avevamo già una nostra idea eh, ben precisa di com'era il prodotto gioco di ruolo. E noi abbiamo cercato, eh, con delle soluzioni così no? noi autori, con delle, sulle, cioè, cioè, proprio con delle scelte anche ponderate, di posizionarci un po' a metà strada. Eh, oggi, come dicevi tu, probabilmente lo scriverai in modo molto più diretto e molto più eh, appunto manualistico, mh, letteralmente, lasciando meno spazio all'interpretazione del giocatore di certe situazioni al tavolo, di come costruire l'esperienza a Memento Mori. Mm -hmm, mm -hmm. Um, parlavamo con uh, un linguista. Uno, uno di questi ospiti, esponenti dell'OSR, era un uh, linguista mm. e l'altro era un filosofo. No, non scendo nella filosofia perché sarebbe un altro. Poi, poi mi, hanno, mi hanno fatto vedere un cartello, fallo parlare, pezzo di merda. Quindi <ride> cercherò di essere breve <ride> e cercherò di essere coinciso. Ma va, ma va. E, um... Non ho limiti di orari quindi starei qua senza problemi. E, um, stavamo parlando appunto del fatto che molto spesso noi confondiamo l'interpretazione con la spiegazione. Cioè, confondiamo la risoluzione dell'interpretazione con la spiegazione, mentre la risoluzione dell'interpretazione è il contesto. Tu non dai una spiegazione, dai un contesto e quando hai dato il contesto, allora sei sicuro che una persona non si può più sbagliare. Perché quando tu prendi un, una mala interpretazione e prendi un giusto contesto, li metti insieme, allora le persone lo guardano e dicono ah, ma non è che era inteso, cioè non è che si doveva fare in un'altra maniera. Ed è chiaro, se invece dai una spiegazione, la spiegazione a sua volta diventa uh, frutto di fraintendimenti in una catena infinita. Certo. E per quello che le tabelle sono molto utili, perché sono esempi sono contesti, no? Messi una delle cose che mi piace di più del manuale è, che abbiamo usato oggi tra l'altro, uh, è la lista delle stimmati, la lista delle stimmati è bellissima, noi non ci siamo preparati adesso entriamo, noi non ci siamo preparati le corruzioni uh, de... degli organi per i nostri giocatori perché lanciare sulla lista delle stimmati è troppo bello, e gli stimmati hanno il loro contesto, tu sai cosa fanno leggi, sono cinque righe e sono e sono esattamente quello che ti serve e a proposito di questa cosa qui, uh, io ti farei una domanda rapida da, da, fa, da fare così poi mi ammutorisco. Uh, ma non rapida da rispondere. Che è in questo mondo qui, no? In un mondo in cui noi siamo all'apice. Uh, del modello di gioco one shot, mm. che per forza di cose, taglia le scelte e accorcia le conseguenze, come dicevamo prima. Quali sono tre regole home rules alla fonte che ci possono aiutare ad adattare Memento Mori a uno stile di gioco da botta e via? Perché noi abbiamo fatto tanta fatica in, uh, uh, ad adattare, perché ovviamente oggi si sono giocati in one shot, e abbiamo trovato no, le nostre soluzioni, eravamo curiosi di sapere quali sono le tue. Ci sta. Beh, suppongo anche che la fatica sia, nasca dal fatto che proprio concettualmente il gioco tramite la corruzione innesca, eh, entra nel vivo quando queste scelte vengono prese e per il, il sistema come è stato strutturato sono scelte che vengono in un qualche modo diluite e che subiscono anche un'accelerazione lungo l'avventura quindi la prima sessione anzi solitamente anche quella un pochino più, più tranquilla quella più mh, introduttiva e creare una shot densa immagino che sia stato un pochino più complicato allora io, per rispondere a questa domanda, citerò alcune cose che faccio, eh, che ho fatto in alcuni eventi e che ho fatto eh, in alcune sessioni eh, dimostrative di, di Memento Mori, e cioè, vado veloce, la prima è cercare di creare delle avventure, che, delle shot, che si basano su contesti molto piccoli, con dei personaggi prefatti, sono presenti e legati ai personaggi. Faccio un esempio, il classico villaggetto disperso in un chissà quale regione dell'Europa medievale e, e i personaggi sono, fanno parte di questa piccola comunità di persone. Creare dei legami con queste persone è proprio inserirli nei legami dei personaggi, cioè quindi i tuoi legami sono cose che eh, si riferiscono a personaggi che incontrerai, che dovrai in qualche modo uh, gestire durante la shot. Questo, corrompere un legame, che è forse la cosa più significativa che è possibile fare in Memento Mori, porta delle conseguenze concrete che il giocatore può vedere anche in, mo in modo molto uh, veloce e diretto. L'altra cosa, invece, che è una, un piccolo esperimento che abbiamo fatto eh, qualche volta tra, tra amici, che è una cosa che però bisogna essere tutti perfettamente d'accordo, è tenere che, è che ciascun giocatore abbia la libertà di corrompere ciò che vuole, ma di far decidere delle conseguenze della corruzione al tavolo. Cioè quindi io decido di corrompere un legame e butto al centro del tavolo la cosa e lascio che gli altri decidano in comune accordo cosa accade, che conseguenze ci sono e perché è importante nel gruppo questa cosa. Questo rende magari quella singola ehm, corruzione che può capitarti durante una shot, perché poi anche un po' dipende dai dadi e dalle circostanze, la rende particolarmente densa, particolarmente significativa, perché alla fine in una shot è quello che bisogna cercare di fare, cioè bisogna pensare ehm, tutto. E, e queste sono le cose, non l'ho mai fatto, quella del, dei legami, eh, di far scegliere al gruppo li, le conseguenze della corruzione dei legami, eh, non l'ho mai fatta pubblicamente, però è un esperimento che abbiamo fatto, è sempre molto, molto divertente se tutti sono d'accordo sul eh, aprirsi al tavolo, che anche questa è una cosa che non tutti purtroppo apprezzano. Forse e Ci si ricollega forse a quel discorso che abbiamo fatto prima sulla eh, tradizione del gioco che è stata tramandata. Poi solitamente le one shot sono... Uh, Fatte con estranei, e anche quello è tanto, eh, no. è, è tanto pesante. Uh, poi, soprattutto in un gioco così, infatti, mi piacciono con tutti quanti. Perché, uh, a parte, no, sapere, cercando di, di capire se c'erano cose che non volevano fossero trattate e così via. Uh, perché è un gioco che crea disagio e noi abbiamo cercato abbiamo cercato oh. non abbiamo avuto diciamo questo, questo coraggio di, di addensare questi eh, questo modo le nostre soluzioni sono state molto più molto più crunch okay. uh, velocizzare noi abbiamo velocizzato a manetta il, la, la corruzione noi davamo corruzione piene invece corruzione del sangue la cosa dei legami è geniale quella di legarli ovviamente a, ai posti, insomma, al gioco che si è strutturato intorno. Uh, io ho fatto un video tempo fa in cui uh, parlavo di, della libertà kantiana e del perché uh, i legami sono il modo, che è controintuitivo, perché legarti a qualcuno è il modo di essere più libero invece che meno libero. Mm -hmm. e, e quindi sì, capisco assolutamente. Uh, sono ottimi consigli Grande. e funzionano moltissimo noi abbiamo legato molte delle cose um, a altri fattori perché io ho avuto l'impressione che dando un personaggio a qualcun altro a me solitamente le one shot non piacciono come sistema di gioco e, um, perché a me non piacerebbe giocarla no? mi sentirei insoddisfatto a un certo punto e perché poi a me piace il gioco lungo, io mi dilungo ed è, ed è, è un pensiero, bello. secondo me, è, è non così. Uh, è, è Secondo me, anche largamente condiviso, più di quanto si pensi mm -hmm. anche, cioè, io, anche io lo credo. La shot sia un po' se il gioco non è eh, strutturato esplicitamente per shot, credo che. Cioè, molte persone, per esempio, vedo che vanno tantissimo le shot di DD, e io l'ho sempre vista un po' in modo un po' un po' strano, perché D&D è un gioco che per, per, per definizione ingrana in qualche modo mm -hmm. nel tempo. Anche perché poi magari perdi un'ora e 25 minuti in un combattimento senza alcun senso, e quindi non, cioè, la, la tua shot è finita perché hai ucciso dei Goblin. Esatto, sì, sì. La fine può anche essere dignitosa, perché no? <ride> no no assolutamente io dicevo quando, quando si dà un personaggio in mano a qualcuno io ho sempre l'impressione e poi c'è un'altra cosa che giocare in uno stream non è come giocare per sé perché giocare in uno stream ti mette nella condizione di dover dare fuori qualcosa per qualcuno è un, è un altro tipo di gioco che io trovo poco un untasteful e, mm. mh, da giocare cioè, e, e soprattutto poi lo vedo negli altri creators quando lo giocano e lo so che c'è qualcosa, no? E, e quindi abbiamo cercato di legare i personaggi quanto più possibile all'esterno, in modo che avessero delle, delle scintille di qualcosa, che potessero vedere questo personaggio e leggere, ah ok, ha un rapporto con questa persona, cosa vorrà dire questa persona nella sua vita? Poi ovviamente ci sono i giocatori che passano tanto tempo, no, che si intrippano e anche quelli che hanno il tempo mm -hmm. di fare questa roba e, e quelli che non lo fanno. Per cui noi poi avevamo tutta una lista di, di, di possibili mutazioni per ogni personaggio e in cui cercavamo appunto di mediarla direttamente col giocatore perché avendo cinque mutazioni, magari eh, corruzioni in, in una sola sessione per, il, per singolo giocatore farlo ognuno al tavolo diventava difficile, però in realtà in effetti si poteva, si poteva considerare. No, no, si possono... più anche più... nell'avventura con... di cui parlavi prima dei tre fratelli, mm -hmm. eh, si potrebbe anche pensare di fare un unico legame affettivo, per esempio la madre per tutti e tre, ma trovare tre motivi diversi per cui loro sono legati alla madre e quindi creare tre legami diversi ma dove il soggetto è lo stesso. Certo, certo, tre frasi diverse, vogliono dire tre cose diverse esatto, per tre Magari fratelli. uno amava la madre, l'altro la odiava, ma era comunque, è comunque un legame altrettanto forte. Cioè, certo, certo, è comunque un buon cristiano e vuole, vuole che la, la sua anima sia, sia salva. Esatto, esatto. <ride> wow allora andiamo avanti andiamo avanti vai, vai. prima che venga ripreso uh, un <ride> no, uh, mi, mi lascio prendere un, uh, un attimo per avere un rent time adesso noi ci siamo fatti le nostre chiacchie no? uh, e io distruggerò la nostra, la nostra amicizia in questo momento e, um, uh, io ho un, un, un rapporto di, di estremo amore con il manuale di Movimento mori e un rapporto di estremo odio con la, sto la, la storia che viene proposta alla fine di quel manuale perché um, non so se ti è mai capitato di avere tipo una giornata perfetta mm -hmm. e si dice oh, vabbè questa giornata è così <ride> perfetta e poi c'è quella cosa no? che ti toglie il 2% di quella perfezione esatto ti toglie il 2% e tu non sei tanto arrabbiato per quel 2% sei solo arrabbiato che non fosse esattamente perfetta quella giornata no? <ride> e Per me la storia di Memento Mori um, quella, no, alla fine del, del manuale base è così, e lo è per una motivazione solamente: è che io apro la prima pagina e non c'è scritto chi è il villain e cosa vuole fare, e io sono costretto a leggerlo come se fosse una storia e io sono pigro. <ride> io so che è una cosa è una cosa bambinesca, questa da dire. Tu, tu cosa ne pensi? Io, io ho questo problema con tantissime storie. E il motivo per cui io mi faccio le mie storie: perché io apro le storie e faccio. Non so allora. mi giovane, e ti dirò di più: apro una parentesi piccolissima per dire che io, per esempio, con DD ho un rapporto molto, molto giovane. Nel senso che io, letteralmente, DD eh, ho iniziato a esplorarlo in modo approfondito con la quinta. Io, sì. per mia formazione, Guarda. a parte ciò giochi che scriviamo, io e Marco sono venuto su a Pane Vampiri, quindi ero di quella, di quella, mh, di quel gruppo lì. Mm -hmm. eh, e in D&D, per esempio, come prima avventura, perché volevo approfondire anche tutti i prodotti che vengono scritti ufficiali, abbiamo provato Il furto di dragoni come avventura, che ho trovato organizzata in maniera bellissima. Cioè, mm. mi è piaciuto tantissimo come è, è, è impostata come avventura, come è, è, è diretto il linguaggio eh, verso il master e verso i giocatori. Per Memento Mori, però, piccolo piccolo inciso, giusto perché, e, e scusa, volevo dire, il Furto dei Dragoni è esattamente così, ti spiega subito qual è il villain, qual è il suo scopo, eh, quali sono le possibilità, i, i nodi, i, diciamo, le milestone della storia, dove le cose possono cambiare, ma il Master ha sempre la possibilità di riprenderla in mano. In momento Bar abbiamo fatto una cosa diversa. Questo è un argomento un po' delicato, perché è stata proprio una di quelle famose scelte eh, che abbiamo preso un po' strane, mm ma perché avele, volevamo unire diverse uh, necessità. Correnti. Sì, anche correnti, se vuoi. La prima è che Memento Mori, per sua definizione, era un gioco che è uscito quasi senza setting. Cioè, è un gioco dove noi abbiamo spiegato la struttura dell'ambientazione, ma abbiamo dato, abbiamo dato degli, dei frame, delle fotografie, tramite le creature, tramite queste descrizioni, questi piccoli racconti, che ti fanno intuire, ti fanno assaporare l'idea generale della nostra, del nostro mondo oltre il velo, ma di fatto, eh, per come sono intesi i setting tradizionalmente parlando, è un gioco molto, molto fumoso, molto vago. Avevamo la necessità di raccontarlo e che potesse essere capito dai giocatori. In un certo modo, eh, l'idea di creare un'avventura che non fosse scritta in modo tecnico come avviene invece per normalmente i prodotti tipo quello che ho citato prima o altri cioè esattamente c'è questa scena poi il gruppo si sposta che è anche un po' impersonale no? come, come linguaggio noi invece volevamo lì calcare la mano sulle atmosfere, calcare la mano su proprio lo scritto anche letteralmente cioè volevamo dare un flavor molto pesante, molto molto specifico e quindi la scelta è stata questa, cioè un racconto dove spiegare in alcuni punti come gestire le situazioni e far capire come la storia va avanti, ma ci, ci piaceva molto l'idea del, del piccolo racconto che diventa eh, il modo base per spiegare proprio in modo diretto quali sono le atmosfere, quali sono i... Le storie del gioco, quindi questa è stata proprio una scelta nostra di campo, mettiamola così. Riprendiamo questo discorso perché lo trovo super interessante, anche e soprattutto dal punto di vista del game design. Eh beh, è la storia dell'uovo e della gallina, eh, mm -hmm. per cui tutti sembrano non avere una risposta. Ma da quando è stata proposta da Aristotele, noi sappiamo la risposta, ma nessuno piace, e quindi nessuno la tratta. Prima il contesto, o prima la meccanica? Perché il contesto, a me sembra, no? Che sia necessario come ancora, che sprofonda, no? E tinga insieme le situazioni del game design. In modo appunto, il contesto, come dicevamo prima, se tu fai il game design da solo, può essere uh, frainteso. Ma se tu gli dai un contesto, allora non è frainteso. Il discorso però è quanto verboso è questo contesto. Quante volte qualcuno ci dà un setting... E quello lì è veramente il contesto che ci serve per capire il gioco E quante volte invece è solo un setting per avere un setting perché molto spesso chi, chi fa design e lo stesso che vuole se, che, è, è lo stesso che vuole fare i libri e non mm -hmm. trova e io trovo che non trovi il modo di mediare queste due cose e le metta insieme quando invece sarebbe o una o l'altra ci sono varie scuole di pensiero eh, in realtà eh proprio anche a livello di game design, eh, si parte di solito, c'è cioè chi parte dall'ambientazione, c'è cioè prima a strutturare l'ambientazione, poi si scende verso il sistema, chi fa il contrario, diciamo che sono varie, eh, o chi le costruisce un po' insieme. Eh, per come è andata nel nostro caso, eh, che quindi ti, ti riporto la nostra propria esperienza personalissima, è stato che io letteralmente ho avuto un... Nella mia testa si sono uniti alcuni elementi e sono andato da Marco e gli ho detto ho pensato a un, a un sistema eh, dove dei personaggi eh, non, non fanno livello, non, il focus sul crescimento delle loro statistiche non è importante, ma crescono facendo delle scelte morali, acquisiscono poteri sacrificando parte di loro stessi. E a me sarebbe piaciuto che ci fosse alla base un motivo uh, fisico, un motivo diciamo mortale, che è diventata poi la peste. Questo è stato proprio l'incipit di tutto. Quindi, in un certo senso, era un'idea già di design, in un certo senso, mm -hmm. e che poi è diventata, visto che Marco è un grandissimo eh, proprio studioso di folklore, magia e stregoneria, e, tutto ha preso questa declinazione medievale, eh, la peste era perfetta per creare un contesto dove il misticismo eh, ricopriva un, eh, un ruolo fondamentale, appunto perché era, si pensava potesse essere tipo una vera apocalisse, un eh, flagello mandato, da Dio, una punizione inviata da Dio, cioè, quindi c'era tutta questa quest aura mistica intorno alla peste che era fantastica per i nostri sì. scopi e da lì abbiamo iniziato a costruire, però nel nostro caso è andata esattamente così, cioè era un'idea di, uh, di design che poi ha, è stata vestita in questo modo. Mm -hmm. E Per continuare il nostro, il nostro esempio, a me pare che appunto il contesto che serviva uh, era il tipo di esperienza da dare, in modo che il lanciare dadi a caso non fosse solo un lanciare dadi a caso. Esatto. Uh, ecco, io credo che Molto spesso nel, nell'industria del gioco di ruolo contemporaneo, uh, noi ci ritroviamo a dare questo compito ai master invece che darlo ai game designer. Mi, e uh, non non nella maniera giusta, cioè non nel mettere, nel dare il potere al master di essere a sua volta il game designer, ma nel ritrovarci a avere un master per cui noi abbiamo un design di quinta edizione in cui magari per otto turni di fila nessuno colpisce niente, e in quegli otto turni in cui nessuno colpisce niente sta solo alla descrizione del narratore continuare a mantenere il legame um, di motivo, no? di, di senso fra le scene che si susseguono e non farlo diventare semplicemente dadi che rotolano e quindi toglierti dall'azione. Però quella competenza lì specifica, la competenza di riuscire a narrare una scena per soppesare a un, a un vuoto di, eh, di gioco, uh, dovrebbe essere quella cosa che tu usi una volta nella. Per campagna ed è quella cosa che ti gira tutto e ti fai Ah wow tipo noi oggi abbiamo avuto un problema tecnico a un certo punto eh, c'è stato un rimbombo di una voce eh, mm -hmm. che era una registrazione e molto semplicemente noi abbiamo incorporato questa cosa come se fosse l'effetto cacofonico magico di questa chiamata che rimbombava nelle voci di, nelle orecchie di tutti quanti contemporaneamente e quindi loro facevano fatica a seguirlo e quindi quella roba lì no la descrizione ti serve per tenere su un difetto di eh, meccanico no a un certo punto mentre a me sembra che diventa comincia diventa una necessità e allora i master bravi sono quelli che sanno che queste cose succedono e fanno una fatica bestia a tenere su eh, questi questi sistemi narrativi tu cosa ne pensi di, di, di tutto questo? Penso che, penso che il problema sia assolutamente che, che esista e che eh, è, è ingiusto scaricare tutto questo sui master perché in un certo senso, e, e, e non è di facile risoluzione questo problema, cioè eh, tutti i designer, tutti gli autori dovrebbero in, un, in ogni modo ragionare sull'esperienza al tavolo e ragionare, io per esempio negli ultimi anni ho fatto un... ho cambiato molto idea proprio anche sulle autorità narrative al, al tavolo e sulla preparazione perché io credo che il gioco di ruolo abbia bisogno anche di mh, alleggerirsi abbia bisogno di eh, abbassare questo eh, livello questo gradino di accesso questa anche, diciamo, curva di apprendimento che secondo me è molto ripida rispetto a tanti altri medium eh, presenti, è fondamentale. che è un gioco da tavolo qualsiasi, esatto? Il gioco cioè, dell'oca. Io credo che eh, nulla contro il gioco tradizionale assolutamente, anche, anche perché, come ripeto, Memento Mori è su quel solco lì, mm -hmm. però trovo che il se l'obiettivo in un certo senso è anche quello di espandere e di far conoscere a più persone possibile il gioco e renderlo più accessibile possibile è eh, alleggerire i carichi e i compiti e anche le pressioni che certi master vivono e un gioco con delle pressioni in, gener in generale comincia ad uscire dalla definizione stessa di gioco cioè ehm, se io in quanto master mi sento sotto pressione mi sento a disagio eh, perché non sto riuscendo a rendere quella scena indimenticabile, come, come molti giochi eh, addirittura scrivono nel manuale. Eh, non so se conoscete il podcast di Helios Poo, ehm, che ha sostanzialmente, eh, sta leggendo per esempio la Dungeon Master Guide, e ci sono delle cose dopo, dove il Master viene caricato veramente di, di, di, di aspettative, e di, di, di compiti che sono davvero che vanno un pochino oltre forse a quello che è un gioco cioè un momento di condivisione, no? di divertimento e quindi sono assolutamente d'accordo con te e penso che alleggerire questa, questo, questa accessibilità e alleggerire i poveri master credo che sia un obiettivo un po' comune Io da quando ho fatto un'ultima campagna lineare anni fa Um, poi vabbè discuteremo di cosa voglia dire una campagna lineare mm -hmm. uh, l'abbiamo chiamata Climbing e da quel momento questo nome tipo eh, non se ne parla è quella campagna che quando uno la cita tutti gli dicono non si parla di Climbing <ride> oddio cosa è successo e, um, perché è stata, è stata um, sofferta in una maniera che non aveva nessun senso uh, proprio perché a un certo punto e questo è il motivo per cui a me non piace uh, l'actual play in generale a un certo punto tutti ci sentivamo delle scimmiette che dovevano battere i piatti e fare le capriole invece di star giocando. Cioè invece di giocare tutti eravamo carichi di questa aspettativa di dover trasformare questa, questa, questa narrazione in qualcosa di incredibile. No, io come master, il giocatore che non capiva come mettere il, quello che aveva lui creato dentro quello che stavamo giocando e quindi niente, abbiamo finito climbing e io ho detto va bene, basta così ho iniziato una campagna West Marches quindi a, a turnazione con 12 giocatori super gamey quindi mh, tabelle casuali schede, robe no? zone da esplorare così ma è divertito così tanto nella mia vita sono, sono rimasto in contatto con tutte queste persone che ho, con cui ho giocato che sono letteralmente persone a caso Fantastico. sono amici di amici di amici gente che ha sentito che faceva una campagna e il suo gruppo si era un po' disbandato persone che si erano rotti eh, di giocare 3.5 tutti i giorni dal 1981 uh -huh. e, e quindi abbiamo messo su questo gruppo abbiamo giocato e, e poi alla fine in realtà questo canale si, si basa su queste persone cioè sono quelli che hanno fatto da tester sono quelli che hanno fatto da, da moderatori sono quelli che mi aiutano in regia sono quelli che insomma ci aiutano per ogni cosa e quello lì secondo me è tanto il valore e, e questa cosa qui poteva nascere soltanto nel momento in cui noi abbiamo preso no, questa, questa, questa necessità pseudo narrativa che dovevamo fare che sa chi l'abbiamo buttata dalla finestra esatto quindi e, e nel credo... in momento cui ci, vi siete detti siamo siamo uguali stiamo giocando e dobbiamo tutti quanti eh, concorrere a questa esperienza perché Caricare il master diventa anche un, uno strano alibi per i giocatori. Um, sì, io penso che sia una cosa proprio da, da migliorare, da, da, da ragionarci sopra e capire in che modo il design può e deve aiutare queste, questa situazione. Certo, io parlo sempre di Matt Colville, per me è una persona uh, incredibile e um, se non lo conoscete lo consiglio, fa un sacco di video no, su YouTube. Non lo conoscevo. Uh, Matt Colville e um, a un certo punto durante uno dei suoi video lui ha detto ho un segreto per voi uh, il master è un giocatore come voi vi mette davanti delle sfide impossibili poi si mette dal vostro stesso lato della barricata e fa bene ragazzi come la risolviamo mm. io l'ho creata questa cosa però come la risolviamo tutti insieme e gioca con te e io As tipo ho guardato quella roba là e ho detto quello? io devo fare quello perché devo Benissimo. fare qualsiasi altra cosa un'altra cosa che lui dice spesso è che lui è uno scrittore in, in primis che lui considera il design come un linguaggio e recitando Wittgenstein di prima no? eh, il fatto che per dare una spiegazione devi dare un contesto um, il design ti serve soltanto fino a quando costruisce un modo di parlare al tavolo siamo tutti seduti al tavolo c'è un problema e dobbiamo avere un modo chiaro di parlarne in modo che si possa risolvere in gioco e allora quello è dove il design ti viene incontro, però il contesto e anche secondo me il setting che ti serve, ti serve per fare quella cosa lì, mm -hmm. non ti serve per fare altro, per esempio in Memento Mori c'è tutta la parte uh, che io ho trovato uh, soddisfacente e, e sufficiente del... Uh, del, dell'oltre il velo in cui si spiegano le cose dell'oltre il velo e quello è il contesto che ti serve per giocare perché le cose al di qua dell'oltre il velo importano fino a un certo punto quello che ti serve per capire di cosa stiamo parlando e sono le entità che ti chiamano dall'altro lato e allora a quel punto una volta che tu sai le entità che ti chiamano dall'altro lato tu sai come parlare di questo gioco e puoi giocare quando sai come parlare del gioco puoi giocare eh, è molto questa cosa del linguaggio è interessantissima, io eh, avevo visto tempo fa, credo fosse su YouTube, ci sono ci sono recuperabili delle piccole lezioni che ha tenuto Vincent Baker, mm? eh, dei, eh, il creatore mm? di Power by the Cop Apocalypse, mm? e questa cosa del linguaggio lui la, la, la ripeteva ed è una cosa me, interessantissima, perché mettere letteralmente in bocca ai giocatori certi termini, cambia completamente ciò che accade al tavolo. Eh, in D&D, eh, facciamo sempre questo esempio, ma io, ripeto, io non ho nessun eh, giudizio negativo di D&D, lo, lo prendo come esempio perché è perché il gioco di riferimento, mm. eh, anzi, è l'esperienza di riferimento, mettiamola così. Sì, questo discorso si potrebbe fare su tutti i giochi, è solo che nessuno conosce tutti i giochi. Cioè, esatto. possiamo parlando di <ride> esatto. Morg Borg, ma chi è che ha giocato a Morg Borg, veramente? Esatto. E quindi lo facciamo di D&D. Esatto, e in D&D tu cosa dici? Io attacco... Uh, io uh, ho perso uh, che cavolo ne so 10 uh, punti ferita um, che narrazione crea dire io attacco uh, io faccio un tiro salvezza e uh, Vincent Baker diceva questa cosa secondo me è fantastica e cioè che uh, nei PBTA per esempio lui uh, nominando le mosse tu anche soltanto dicendo io faccio questa mossa Sto semplificando, però tu stai già creando una narrazione molto più contestuale, che dà un, un sapore a quello che stai facendo e trovo che sia molto, molto interessante questo discorso sul linguaggio. Una cosa che mi piace tantissimo, per esempio, della quarta edizione... Uh -huh. di cui boh, bisognerà diventare degli apologist a un certo punto eh, e <ride> che le, le mosse hanno dei nomi eh, la gente a urlare dei nomi uh, si, si sente un po' cringe ci sta, va benissimo sta. Sì, però sì. il fatto che quel nome per come è strutturato voglia dire delle cose specifiche non è un nome a caso, capisci? e tu butti giù una carta e fai uso questo potere che fa questo e il fa questo non è necessario dirlo perché tu lo sai già quel potere, che cosa fa per come è strutturata la parola. Invece ci il touch tu lo usi come incantesimo e non fa quello che tu pensi faccia, per mm -hmm. esempio, no? E quindi, sì, assolutamente. Uh, cioè, il discorso della linguistica è, è topico. Io ho un'ultima domanda per te, vai. Um, Conosci lo stile di gioco West Marches, che ho citato prima, e... dimmi. Direi di no, nel senso, prova a specificare di più, perché detto così non, mi, non, non, non, non lo riconosco. Ok. Houston, we have a problem. Not today. Uh, niente, raccontaci qualcosa di, di te, se stai lavorando a qualcosa, se vuoi lanciare qualcosa, se vuoi sponsorizzare qualcuno che ti sta simpatico, questo è il tuo momento, let's go! Ma, ma guarda, banalmente sto, siamo al lavoro io e Marco su un progetto che si chiama Spectrum, che è un'ambientazione urban fantasy per di quinta edizione, e infatti vedi, non ero credibile come, come critico di DD, cioè ci sono le mani in pasta. <ride> e, quindi questo è. E, quindi per i nostri progetti futuri abbiamo un pochino Bolle Queste in Pentola, che è una, una cosa un pochino grossa. E, e niente, il resto si basa su una serie di fumetti di cui Marco è sempre autore, che è Nome che è una serie che è uscita con Panini e Image Comics in America, quindi è una, è una cosa che è nata tantissimi anni fa e che oggi diventa anche un, un gioco. E per il resto tutto qua. Eh, io vi ringrazio tantissimo per la chiacchiera e domande veramente bellissime, sono quei discorsi eh, infiniti eh, che meriterebbero davvero tanto spazio. Io tra l'altro ci sono sempre, quando volete... Più che Bellissimo volentieri per tornare a parlare di queste cose. Allora, eh, di lì stanno esultando, oh, tu ti sei segnato la tua condanna a morte, non lo sai. E, <ride> e, no, bene, e niente, e niente. Eh, è stato un vero piacere, grazie. Spero che Spectrum andrà benissimo, anzi sono molto curioso di vedere gli adattamenti. Uh, noi adesso andiamo in pausa, io e te Andrea ci spostiamo in Prova Talk e ritorniamo fra poco grazie a tutti ciao